Fat nel varto, tu flat nel piatto come fattoni Io ho più domi di flacco in flaconi, Mi trovi sui pittoni, mi trovi sui beat tuoi Non mi trovi sui beat tuoi Giri e rigiri, parto a porto raggi tra i raggiri come cocchi Non mi concili con chi non cilla Suono più di una conchiglia conchilla Pronto pompo, mi scontro, corri scontro e rompo la cella sei sotto braccio a chi li puzza l'ascella, qua non si smascella, Fanghi fresh, bella, per chi sta in piri, piedi. piedi di tedi, rimedi medi, siri, seri, 16 pochi e 13 volt per la scossa. Ah, Ama ma l'amo, mo lo impara la mossa, scopri la carta nascosta, ma a cosa? Sta merda paga, ma a cosa? Costeggio le ho l'orfe, frame in testa, e non sanci in cuffia in play, hey senza sgay, resto fuori da ogni schema. Doppiva e legno, pepper, tuo top rapper, non fa rap, men, mema, o lupen, mina Mi trovi sui pittori, fatte ne fatto, Tu flat, né piatto, come fattori. Io ho più domini, flacco, in flacone mi trovi sui pittori, mi trovi sui bittori, non mi trovi sui beat -tori. mi trovi sui Fatto, tu fatti nel non tu flatti piatto come fattori, Io ho più domini, flacco in flacone Mi trovi sui pittori. mi trovi sui pittori. Non mi trovi sui pittori. Fatto non flat né piatto come fatto, io più dubbi